Dunque Gianluca, la mia prima domanda è quali sono le novità più grandi diciamo, eh, nella campagna di comunicazione per queste elezioni da parte del governo? Ma Come hai visto, come credo abbiano visto tutti gli italiani, c'è stato un cambio radicale nella cifra del linguaggio, perché eh, siamo stati abituati ad un Presidente molto posato nel, nel modo di esporre le idee, molto tecnico. Adesso naturalmente che invece c'è una campagna elettorale, eh, il linguaggio è quello della politica. Eh, questa cosa effettivamente a molti eh, può sembrare spiazzante, ma in realtà è, eh, è il linguaggio che richiede una campagna elettorale, quindi essere più diretti, eh, contestare nel merito le osservazioni degli avversari e questo direi che è... La, il cambiamento più importante, che poi ovviamente si applica anche agli strumenti utilizzati, quindi l'altra grande novità, immagino ci arriveremo più tardi, è i social media, no? quindi l'utilizzo di strumenti prima non convenzionali, in realtà ormai sono diventati convenzionali anche i social media nella politica. Chiarissimo, infatti ehm, i social media sono stati usati dalle aziende, poi da alcuni politici, parlamentari, ehm... Nonché sindaci, anche, ma non abbiamo mai visto finora una presenza così importante eh, per quanto riguarda um, um, il presidente del consiglio. Quindi ti vorrei chiedere quali sono eh, effettivamente gli obiettivi, diciamo, per quanto riguarda la presenza online, specialmente sui social media, chi si cerca di coinvolgere soprattutto? Ecco, ok perché ovviamente l'interlocutore è differente a seconda del social che utilizzi, quindi eh, ti prendo i tre principali, nel caso di Twitter tu sai di dialogare con un pubblico tendenzialmente molto preparato, eh, che segue molto le notizie, dove ovviamente viene premiata la eh, notizia di maggior valore, giovane ma non eh, necessariamente giovanissimo, quindi in quel caso lo scopo di Twitter è stato diffondere naturalmente informazioni parallelamente a canali più tradizionali, ma acquistare una, un dialogo più snello con questa categoria. Nel caso di Facebook, invece, ehm, anche se gli ultimi dati che ho letto recentemente dicono che c'è una percentuale crescente di over 65 che, eh, che si iscrive a Facebook, in realtà però i protagonisti sono i giovani, quindi là lo scopo è creare un dialogo anche più, più snello ancora più informale se vuoi rispetto a twitter quindi con i più giovani e poi c'è youtube dove carichiamo vengono caricati dei video di vario tipo beh in quel caso direi che hai un audience molto più eterogeneo quindi eh, giovani meno giovani eh, e sfrutti uno dei, degli strumenti di comunicazione, cioè quello visuale che su internet la fa da padrone, guarda caso twitter adesso è aperto anche alla, agli strumenti video, quindi ehm, queste sono le tre tipologie di interlocutori con i quali ti, ti rapporti. Parliamo un attimo di Monty Live. Uh, L'iniziativa è stata accolta con molto interesse uh, su Twitter uh, da tutti coloro che vi hanno partecipato e la partecipazione è stata ingente, um, però ci sono state anche molte critiche uh, in seguito all'evento, mi potresti dire qualcosa di più rispetto a come è andata e uh, quali pensate che possano essere diciamo, delle migliorie da apportare in futuro? verissimo, è stato molto seguito e anche eh, molto criticato, comunque c'è stata un'opinione un che si è divisa no? tra i eh, favorevoli eh, per una cosa che effettivamente non era mai successa in Italia e quelli che invece hanno criticato l'utilizzo dello strumento. Ma io eh, faccio presente questo, la prima è che eh, c'è comunque una persona eh, che ha più di 70 anni che non ha mai utilizzato uno strumento e che si trova ad utilizzarlo, e Rispondeva a lui personalmente. Aveva naturalmente un'assistenza, ma era lui che rispondeva. Quindi anche quelle che sono parse ingenuità eh, come wow eh, da parte della comunità dei, dei cosiddetti internauti o twitternauti, in realtà <coughs> a mio giudizio, sono comprensibili e sono anzi l'espressione di una ingenuità nell'utilizzo di uno strumento. Um, sicuramente si può migliorare. Eh, ad esempio rendendolo un, un appuntamento eh, non sporadico ma più frequente ehm, sicuramente si possono eh, dare risposte eh, più puntuali un'altra critica è stata che si, si sono state date poche risposte rispetto alle tante domande eh, sicuramente ci può essere un maggior numero di risposte in realtà anche lì abbiamo pubblicato un'infografica ehm, in cui viene dimostrato che ehm, dei temi trattati, la gran parte nelle, nelle risposte date è stato affrontato. Ovvio che c'erano magari, adesso non lo so, sto ipotizzando, 300 domande sul mercato del lavoro, poi però più o meno il tema era mercato del lavoro, quindi se tu rispondi sul mercato del lavoro hai in parte dato una risposta. Credo che eh, sarebbe interessante un, l'utilizzo di uno strumento di questo tipo, non parlo soltanto del Presidente del Consiglio, ma in generale dei politici più frequente perché per ora questo esperimento, per quanto criticabile o migliorabile, è rimasto comunque un esperimento isolato, quindi eh, non c'è stata un, un, una seconda puntata eh, anche da altri politici e sarebbe interessante vedere anche come la cavano gli altri. Penso di potermi fare portavoce di molti che hanno, hanno sostenuto che forse Twitter non era proprio ehm, la piattaforma più adatta per rispondere più che altro, magari per raccogliere le domande sì, ma non per rispondere in quanto la risposta ha necessità di una complessità non, ehm, non possibile diciamo, non in 140 caratteri, pensi che sia vero e pensi che questo cambierà qualche cosa nel modo in cui verranno svolte le prossime diciamo, puntate? Credo di sì, sono d'accordo con te. 140 caratteri, anche per me che lo uso molto, sono. non è che sono limitanti. Eh, devi naturalmente sintetizzare molto il tuo pensiero, quindi inevitabilmente procedi più per slogan se vuoi rispetto a, ad un pensiero argomentato. Mm, non so se. Eh... O meglio, sì, risposte argomentate sono d'accordo con te, eh, è, è preferibile che avvengano su altri contesti, del resto eh, sai che c'è sul, sul sito di Scelta Civica la possibilità di eh, presentare delle proposte e quindi dare, strutturare una sorta di eh, dialogo e di dibattito più, più ampio, quindi in quel caso si svolge un, un dibattito più vicino al senso tradizionale che attribuiamo a questa parola, cioè di scambio di opinioni argomentate. Non escludo però invece che eh, possa prevalere nel caso di Twitter, qualora venisse ripetuto, la spontaneità. Secondo me lì tu apprezzi eh, di più la risposta spontanea, anche se vuoi lo slogan coniato sul momento, che è anche uno strumento di valutazione. Certamente non mi limiterei eh, a considerare Twitter il posto dove scambiare idee e opinioni con qualunque leader politico, nazionale o locale. Chiaro, um, un'altra domanda che ci tengo a farti è, um, i, politici stanno, i politici stanno usando moltissimo i social media uh, in questo periodo, specialmente in, in piena campagna elettorale. Um, oltre che ovviamente i, i media più tradizionali, specialmente la tv. Pensi però che questa presenza sui social abbia effettivamente uh, un'influenza poi sull'esito delle elezioni o è semplicemente un, un must del momento? Qualche tempo fa un caro amico, che peraltro è, anche un, è stato perlomeno un, un critico della, della presenza sui social del, di Monti, cioè Stefano Epifani, che però ripeto, è una persona, un caro amico è una persona che stimo molto, mi faceva notare una cosa molto interessante, che dei profili eh, sia Facebook, in misura minore Twitter perché non era… Adesso comincia a essere più sviluppato, aperti dai eh, candidati, oltre la metà vengono eh, disattivati o comunque non sono più utilizzati al termine della campagna elettorale. E questo secondo me è un dato molto interessante perché risponde in parte a quello che chiedevi tu, cioè. Ehm, Forse un utilizzo ancora non pienamente maturo, perché se lo usi più come megafono della campagna e poi non lo, non, non lo fai diventare invece uno strumento di dialogo costante. Allora, io sono eh, partendo da questo dato che, di cui appunto mi diceva Stefano, io penso a due cose. La prima è che, da una parte, abbiamo ehm, e cominciamo a vedere eh, a regime l'utilizzo di Twitter da parte delle istituzioni. Per esempio a Palazzo Chigi ehm, qualche mese fa abbiamo aperto un canale un profilo Twitter che continua a funzionare. In quel caso diamo informazioni istituzionali naturalmente in maniera regolare. Mi auguro anche che il prossimo governo che verrà continuerà a farne utilizzo. Per quanto riguarda la personalità invece chiamiamola così politica, a prescindere che venga letta o meno, eh, questa è una bella, una bella domanda, se, se lo continuiamo a usare o meno. Io credo che sarà utilizzato di più. Eh, I grandi politici, in realtà, lo stanno, i grandi, inteso quelli nazionali più noti, lo stanno utilizzando anche al di là della campagna. Eh, Credo che però ancora per un certo periodo di tempo assisteremo a profili che vengono creati e curati molto in eh, vicinanza delle campagne elettorali e meno eh, invece nei periodi eh, diciamo così, meno attivi. Però se dovesse identificare un trend, almeno così come lo vedo io, stiamo andando più verso un utilizzo eh, costante di questi strumenti, piuttosto che sporadico. Quindi pensi che effettivamente il loro uso farebbe la differenza diciamo, alle urne? Beh, no, non, non è determinante secondo me. La comunità di Twitter, per esempio, è molto dedita, come dire, molto preparata, però tutto sommato è una comunità minoritaria, non rappresenta affatto l'elettore medio. Anche Facebook, tutto sommato, è più numeroso come frequentazione, ma... Normalmente non è necessariamente lo specchio della società italiana, quindi non saprei, non credo ancora che eh, investire completamente sui social possa far vincere o perdere se utilizzato male una campagna elettorale, penso possa essere uno strumento di supporto. Chiaro, eh, un'altra un domanda, eh, come, come sai eh, probabilmente eh, sei al corrente dei vari fail comunicativi su sui vari social media ehm, avvenuti specialmente all'epoca eh, durante l'elezione eh, del, del sindaco di Milano eh, ricorderai la, la tristemente nota faccenda di sucate eh, della moschea eh, sì. diventa importantissimo eh, non cadere in questo genere di errori eh, quindi ti vorrei chiedere quali sono le precauzioni eh, prese in questo senso Ma, eh... Nel caso di Sucate secondo me c'era a monte un elemento interessante, cioè il tentativo del profilo eh, di interagire molto con i propri utenti. Questo per tornare alla, a quello che mi chiedevi prima sulle critiche. Un'altra critica che è stata fatta è che il profilo non, interagi, il profilo parlo di senatore Monti, non interagisce molto con... Eh, gli interlocutori, Per interagire banalmente significa che non risponde alle domande, alle cose, è più un postare informazioni. Oh, detto questo, quindi quella cosa era positiva, adesso nel, nel, nel, nell'episodio grottesco, però il fatto che ci fosse uno sforzo di interagire era secondo me un elemento positivo, il rischio è quello che dici tu, cioè di fare figure barbine. Eh, quali precauzioni prendere? Fondamentalmente se è il, lo staff che posta, eh, banale ma scrivere sempre, noi per esempio utilizziamo ST come, come sigla, eh, e cercare di possibilmente a non cadere in provocazioni e b se proprio decidi di interagire di farlo sempre a ragion veduta, mi rendo conto che è una cosa molto banale. In realtà quando tu cerchi di stare sul pezzo, come si dice, quindi di essere molto pronto nelle tue risposte, eh, il rischio è proprio quello, cioè di, di dare per scontata la ridicità di un'informazione, cioè di una moschea, in un posto che non esiste, ma che così mh, a livello fonetico potrebbe, potrebbe essere, no? perché mh, Ate è una desinenza che è molto frequente lì nella, nella zona, e poi fare però un, un, errore, un errore madornale. Quindi queste due cose, insomma, l'identificare quando risponde il titolare vero e proprio e lo staff e prendersi magari 5 minuti di più e però certificare la risposta che dai. Um, ok, ultima domanda. Um, come pensi che evolverà questo tipo di utilizzo uh, di social network e social media? Nel futuro prossimo e non così prossimo in Italia? Una cosa è quella che ti dicevo prima, cioè distinguerei tra l'utilizzo personale e quello delle istituzioni. Mi pare che anche nel futuro prossimo le istituzioni avranno sempre di più un canale eh, social aperto, già lo hanno in tante in realtà, Uh, un esempio è Palazzo Chigi, ma ti dico l'esempio perché uh, lo conosco personalmente, avendolo vissuto personalmente, ma ci sono tante istituzioni e lo stesso accade su Facebook, um, quindi questo è una cosa che nemmeno parlerei più di futuro prossimo, parlerai di presente. Um, che altri tipi di utilizzi potrebbero essere fatti in un futuro invece prossimo e meno prossimo mh, direi eh, investire di più sull'interazione quindi la, lo spirito che anima i social ehm, eh, per esempio, eh, una cosa che apprezzo molto il presidente Obama in particolare pubblica: se non sbaglio settimanalmente, adesso non mi vorrei sbagliare, una sorta di video in pillole della settimana o degli eventi che lui ha fatto, lo diffonde e con anche scenette simpatiche a volte, no? Oppure abbiamo visto tutti anche recentemente delle foto, mh, come dire non convenzionali: il presidente che scherza, eh. ecco quel modo di utilizzare lo strumento per umanizzare il politico, che è comunque sempre molto lontano come percezione rispetto alla base, ehm, credo che possa essere non solo un traguardo raggiungibile, ma questo è l'auspicio, raggiungibile anche in un futuro abbastanza vicino a noi. Sarebbe, sarebbe l'utilizzo più adeguato di uno strumento social, quindi per avvicinare eh, il politico alle persone, fermo restando che, poi, secondo me eh, politica e istituzioni devono anche tenere eh, grande peso, in grande importanza il dialogo vero e proprio, quello faccia a faccia. Cioè il social va benissimo, però è anche poi necessario recuperare dove non c'è un, un dialogo fatto con le persone vis-à-vis l'ultimissima domanda che mi hai fatto venire <ride> proprio adesso, è, è questa. Pensi che l'utilizzo di questo genere di strumenti possa avvicinare quella fascia di giovani che ormai si sono completamente estragnati dal mondo della politica? E In che modo, se sì? Sì, penso di sì, eh, perché eh, nel bene e nel male oggi, eh, la fascia dei giovani, che è un po' indefinita, comunque consideriamo gli under 30, se vuoi. Eh, danno molto peso al, allo scambio che avviene attraverso i social quindi sì, può essere uno strumento eh, resto dell'idea però che eh, sarebbe bello eh, mantenere anche una importanza, un peso al, come dire, allo scambio diretto io per esempio ricordo che ero piccolino eh, c'era il presidente della Repubblica Pertini Pertini per esempio riceveva una volta al mese, adesso eh, così vado un po' a memoria, riceveva i bambini nelle scuole al Quirinale e tutti i bambini potevano fargli una domanda e, e io andai una volta e feci la domanda al Presidente, ecco mh, ho quel ricordo di bambino molto bello della, come dire, della persona che vedevo in televisione che invece davanti a me rispondeva alla mia domanda. Questo non credo che sia una cosa che un, un social network potrà mai sostituire, cioè il, il rapporto umano, quindi anche con i giovani benissimo i social, ma eh, bisogna, bisogna recuperare il rapporto faccia a faccia. Chiarissimo, perfetto Gianluca, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo e la disponibilità. Grazie a te e un saluto.